Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi iniziamo un test di germinazione, era un po' di tempo che lo volevo fare, un paio d'anni, però adesso si è presentata l'occasione. Allora, cosa facciamo in questo video? cominciamo sarà un video un po lungo andremo avanti nel tempo mano a mano lo aggiornerò quindi magari lo vedrete in primavera però vi potrà servire per il prossimo anno per la scelta del terriccio qui abbiamo quattro tipi di terricci diversi qui abbiamo il compost quello che ho comprato dalla fungaia e farò praticamente tutto l'orto con questo compost qui sempre in versione no dig quindi senza scavo quest'anno va così questo è il terriccio quello da semina eccolo qui è farinoso sembra polvere di caffè e di altissima qualità l'ho preso in vivaio è marchiato tref è un'azienda che fa terricci professionali della Giffy il nuovo marchio è Giffy non lo trovate online difficilmente comunque online ho visto ci sono delle ottime proposte della Compo per fare terriccio la semina lo trovate anche su Amazon comunque in qualunque vivaio lo trovate questo invece è un terriccio medio è della Vigor Plant l'ho preso in vivaio ma lo trovate anche online è certificato biologico non è adatto per la semina in realtà a parte questo nessuno di questi è indicato per la semina ma io voglio provarci ugualmente questo costa 6 euro quindi ha un prezzo ancora decente e sono curioso anch'io di vedere come funziona non è setacciato come quello da semina vedete ci sono ancora dei pezzettini dentro però intanto è certificato bio e è di buona qualità questo è un universale, un triccio universale e questo invece è quello da supermercato non so se l'avete visto già nell'altro video ci sono dei pezzi dentro interi guardate qua per quanto riguarda il pH invece, il compost non lo so, devo misurarlo quindi ancora non ve lo so dire. Questo va da 5 a 6, questo è la vigor planta 7,5 esattamente come questo del supermercato. Gli diamo la bagnata. questo è terriccio asciutto e lo sto bagnando adesso per la prima volta non ne metto tanto perché sennò mi passa dall'altra parte e faccio poi un macello allora proviamo a seminare quattro tipi diversi di semi in realtà due sono simili sono tutti semi di Il mondo dei semi non è un video sponsorizzato li ho acquistati mi sono trovato bene e quindi ve lo consiglio se vi fate un giro sul sito avrete un'ampia scelta e se cliccate qua sotto nella descrizione trovate uno sconto che è solo per voi non ci guadagno niente quindi potete risparmiare qualcosa, allora io direi dividiamo in quattro, ah una parola, è che vuoi dividere qua, <ride> è, talmente, è talmente grossolano questo, va bene faremo una semina per parte, lo dividiamo idealmente in quattro, ecco lo dividiamo in quattro, un po meglio oh, non scende neanche l'acqua in quel terriccio lì eh. ok iniziamo anguria sugar baby metto due semi per ogni postazione ah, questo è nuovo lo apro davanti a voi sono tutti i semi di quest'anno questi li ho aperti la settimana scorsa per il mio semenzaio quindi non abbiamo la scusa che i semi sono vecchi metterò l'anguria sugar baby due semi per ogni alveolo in alto a destra Anguria Crimson Suite In alto a sinistra. Melone eretato degli ortolani. Preso semi un po' grossi, eh? così facciamo prima. In basso a destra. Sempre due semi. E, giusto per cambiare un po', bieta verde a costa larga argentata. Quindi questi ai semi abbastanza grossi sono facili da, da utilizzare. Anche qua ne metto due in basso a sinistra. Voilà, Ok, ricopriamo. Perfetto, andiamo ancora una bagnatina, tutti e quattro i vasetti li terrò in questo appartamento che ha una temperatura che va dai 13,5 ai 16 gradi, li terrò ovviamente dove ho il semenzaio, adesso andiamo a posizionarli, la luce qui adesso non serve quando poi usciranno le piantine. Se usciranno, eh, avremo poi l'illuminazione. Eccoci, sono passate circa sei settimane, un mese e mezzo circa. Siamo ad aprile inoltrato. Ho dovuto aspettare un po' perché i risultati all'inizio erano molto scarsi per tutti e quattro i tipi di terricci. Perché li ho tenuti sì nel mio appartamento, ma eh, era in quella stanza dove avevo 16 gradi e quindi non erano riscaldati sotto e hanno faticato un po' ad emergere. Quindi vi faccio vedere quello che è venuto fuori senza. Trucco senza inganno, ho avuto alcune delusioni come ad esempio il compost, non ha germinato praticamente nulla, probabilmente questo è buono soltanto per il trapianto delle piantine ma non per la semina, anzi vedete che proprio non abbiamo trovato nulla. Ma partiamo dall'inizio, avevamo seminato sulla destra l'anguria sugar baby, a sinistra l'anguria crimson sweet, sulla destra in basso il melone retato e a sinistra la bieta verde. Bieta verde non è venuta fuori da nessuna parte, quindi non c'era verso. Questo che è il terriccio da semina, che è il migliore dell'otto dei quattro, ho tre piantine su quattro semine. Abbiamo poi il terriccio medio, dove ho avuto soltanto l'anguria crimson sweet. Le vedete tutte leggermente filate perché le tenevo sul davanzale, come vi dicevo non hanno beneficiato dalla luce artificiale quindi a me interessava solo vedere cosa germinava ma messo la qualità della piantina mi interessa poco quindi dicevo qui soltanto l'anguria crimson sweet nel compost fallimento totale perché questo dovrebbe essere potrebbe essere un seme che si è spostato potrebbe benissimo essere un'anguria, però comunque non ha foglie, non c'è niente, quindi questo è niente. Il terriccio scarso invece mi sposto, io lo chiamo scasso quello al supermercato, eh. ha fatto germinare la sugar baby, tutti e due i semi, e questa è stata una sorpresa per me, non pensavo. E poi guardate un filo d'erba che non so da dove abbia preso i semi, probabilmente erano già dentro il... Terriccio stesso, io l'ho tenuta sempre in casa e poi l'ho messa qui in serra. Quindi, erbe infestanti non ne ho da nessuna parte, ne ho fatte di piantine quest'anno. Questa è l'unica che ha questo filo d'erba qui. Quindi, tiriamo le somme, secondo me vale la pena spendere due soldi in più, ovvero 9 euro per un sacco di terriccio da semina una volta all'anno e basta e avanza. Io con un sacco intero, ma ne ho ancora più di metà, ho fatto 7-800 piantine, ce n'è d'avanzo insomma. Poi una volta che le trapianto, le trapianto in questo terriccio medio o direttamente nel compost. Questo lo utilizzo soltanto per i fiori, così in qualche aiuola, ma cerco di non acquistarlo, come vedete non va bene insomma. Bene dai ci tenevo a chiudere questo video, siamo un po' in là con il uh, periodo di semina però questo magari può venirvi comodo per il prossimo anno per vedere un attimino la differenza tra i vari terricci acquistati e non. Vi ringrazio per essere stati con me, mettete un like se vi è piaciuto il video, se non vi è piaciuto mettetelo in giù va bene lo stesso, iscrivetevi al canale se vi fa piacere, cliccate sulla campanella, condividete il video, grazie per essere stati con me anche oggi, ci vediamo giovedì prossimo.